Zombie apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video Allora, eccomi, scusatemi dunque, innanzitutto qui abbassato un po' la eh, luce perché mi è un po' troppo, uh, come dire, un po' troppo alta per i miei gusti e io sembro gialla non per caso oddio quanto quant'è quant'è alta questa luce non so se si capisce però dal, dal video sembro troppo giallo non mi piace questa cosa boh, non capisco perché vabbè niente non c'è verso quindi ragazzi come state voi spero bene e, io sto bene e e dunque sono uscita stamattina a fare una passeggiatina sono, sono andata a fare compare tra l'altro ho preso un smaltino, perché uno mi si sta seccando non ho capito bene se mi si sta seccando o se lo sto terminando forse lo sto terminando perché non ce n'è più l'ho quasi terminato del tutto quindi direi che era ora di comprarne uno nuovo Aspettate ve lo faccio vedere un attimo. Allora, per farvi capire di cosa parlo, uno è questo qui, anzi uno, perché uno che l'ho terminato. Vedete questo qua della vitri, non so il nome, non capisco mai che nome sia questo. Questo qua, questo smalto appunto l'ho quasi terminato, perché non ce n'è più, si fa tutta una, una specie di colla, di, di, di cosa strana, di quella, proprio di quelle... Non so se si è capito, aspettate, ve lo faccio vedere, vedete? Quando lo vado ad aprire diventa tipo colla, non so se si percepisce, non ce n'è più, quindi era ora di andare a comprare un altro, perché anche quello di Pupa per esempio, quello di Pupa fa la colla, non so perché ma lo faccio vedere non c'è n'è bisogno perché tanto avete capito che è colla quindi ho preso questo della mai Nase no, creatina plus Co care e color vabbè questo qua l'ho preso in farmacia e dovrebbe essere buono anzi spero sia buono perché l'ho pagato appunto per potete intuire 7 euro quindi non è malaccio anzi, il prezzo è accessibilissimo è un po' piccino caruccio però secondo me mi serviva uno smalto non sapevo che smalto prendere ho preso questo qua ed è un bel rosso, rosso bello strong bello forte e non so se metterlo in diretta con voi o, o mettemelo in un altro momento voi che dite? Va, vabbè mi sa che me lo metto in un altro momento perché adesso non me la sento quindi... Farò un altro momento, dai, perché adesso preferisco parlare più con voi che ehm, ovviamente mettervelo in diretta, quindi un altro momento lo so più, più con, con più voglia lo metterò perché insomma la sento, non lo so. Aspettate un secondo. Eccomi qui, allora, dunque, innanzitutto, sto continuando a scrivermi le cose che mi servono qua per YouTube, ma anche per non YouTube, in questa agendina qua. Intanto mi devo anche scrivere che eh, mi è arrivato il 15 in marchese, non ho ancora scritto non so cosa sto aspettando. Quindi vediamo se questa penna può scrivere, non è neanche detto, ma ci voglio provare a vedere se scrive qualcosa. Vediamo un po'. Allora, intanto vediamo un po'. Perché non vuole più scrivere? Boh niente lo scrive la mazza boh. proviamo con un'altra Sì, l'altra la scrive ok me l'ho scritto poi boh, scusate se non vi faccio vedere cosa sto scrivendo ma eccolo qua vedete non so se si intuisce se si, si vede spero di sì poi boh oggi um, ho speso 36 euro 99 centesimi sì. allora 36 euro 99 centesimi è eh, un po tanto lo so ragazze ma era perché ho preso un deodorante un, un collidio e più uh, un, uno smalto quindi sono tantissimi soldi lo so non so altra cosa ho preso, non mi ricordo comunque ho speso intorno alle 36 euro è un tantino troppo lo so me ne rendo conto allora 36 euro e smalto poi che altro allora un deodorante un deodorante e altro che cosa? Ah, Collirio Collirio a posto Niente, null'altro ho speso. Perché altre cose ho chiesto delle informazioni, ma qua no, no, è, no, è inutile. Che ve lo sto a dire perché tanto non, non credo che vi interessino, quindi neanche ve li riferisco E poi nulla. Allora, Deodorante Collirio e, e, e basta. Smaltino, null'altro. Un mattino rosso aggiungo addirittura il resto può bastare per oggi quindi oggi ho in mente di fare null'altro ah, intanto ho usato il mio solito bagno schiuma se non lo sapete quello ambre camiglia molto buono mi piace da matti sta buonissimo e poi ho usato il mio solito Elvive l'oreal quello, quello shampoo no, non lo shampoo che di Balsamo, balsamo della Elvive di L'Oreal, molto buono, per farmi i capelli ricci, come li vabbè, c'ho ho già ricci di natura, perché mi sono afro, però eh, ho dato una bella scelatura eh, a mio piacimento, a mio piacere può dire, non so se l'ho detto bene, però è così, e poi, mm, prima, dopo aver tamponato, con, come si chiama, con l'asciugamano. Io ho passato questo olio che vi ho fatto vedere un sacco di volte anche nei video haul dei saponi profumi. Ho utilizzato questo olio qui dell'elive olio straordinario, sublime vabbè del colore, che poi il colore non mi interessa perché non mi coloro i capelli. Comunque per dirvi semplicemente che questo olio è molto buono e protegge i capelli dal, da fonte di calore. E, e confermo che è così quindi mi piace. Non mi rovina il capello, quindi top. Allora ce n'è 100 ml di prodotto, come ho appena detto all'inizio di questo video, no, degli altri video. Che dico sempre, vabbè. Comunque, 100 mesi di no, che sto dicendo, 18 mesi di scadenza. Oggi sto un po' sorvolando perché, eh, così ragazzi sono un po' stanchina però capitemi insomma cercate di capire che sono un po' stanca però mi andavo a fare questo video lo stesso ah con profumi ho messo questo aspettate che ve lo faccio vedere con profumi ho messo questo qua della Bom Bom malizia chi si ricorda questi profumi così? io sì sono bellissimi li adoro, sono troppo belli e hanno una proporzione che ve lo dica fa, fantastica allora questo qua è Primo bacio, de Toilette, buonissimo, top. E come per, per enfatizzare ancora più il profumo della doccia, ho utilizzato oltre a questo qui, uh -huh, questo, ho utilizzato anche l'altro bombon Malizia, Pink Green Bee, boh, non so come si chiama. Vabbè, eccetera voi perché non voglio fare figliore di M. <ride> Comunque questo qua è un deodorante che quando lo spruzzo ha una profumazione wow, proprio sa di deo, proprio deo deo, deodorante deo, vero e proprio. Allora, siccome io voglio mettere un troppo di questo, um, come si può dire, che non ce n'è quasi più, ma io ce lo metto lo stesso anche okay, perché mi sta finendo. Mm. No, non ce ne sta più, che strano. Oh, boh, Boh. Mmm, buono. Me l'ho messo un po' nelle braccia perché non so dove metterlo, perché non le scende più. Non so se capite dove sono arrivata, vedete? Non ce ne sta più. Poi uno l'ho comprato un giorno eh, al sapone profumi, e vuole la sfortuna che l'ho perso per strada, chissà come ho fatto e non l'ho ritrovata nella borsa degli acquisti quindi <ride> che sbarata che sono io, potevo chiudere la borsa degli acquisti e l'ho perso per strada brava Melania che figura del cavolo che fai tutte le volte quando vai a fare acquisti non perché volevo fare la bella figura e farvelo vedere a voi su Youtube, ma no, per avere un acquisto che mi piaceva tanto quel profumo acqua di profumate, no? E questo è, che profumo è? Tanto per farvi capire che profumo è: il biscoit carcate, la mia fragranza olfattiva preferita dei tesori d'Oriente. Capite bene quanto è buona questa fragranza? Io va che la vado a perdere. Vabbè, nel no comment. Lasciamo perdere che meglio aspettate che vi dico che ore sono sono le mezzogiorne 13 ai, ai ai ai già vabbè tanto se ancora non devo pranzare vabbè tra un po' pranzo e... e niente quindi che dirvi ehm... penso che vi sia piaciuto questo video che riccia non lo dico all'inizio ma lo dico alla fine anche se fate come se avessi metto, come la fate come se l'avessi detto all'inizio anticipate un bel like di supporto un commentino e eh, perché no mm. iscrivetevi al, al canale e attivate la campanellina per non perdere i prossimi video aggiornamento eh, sul mio canale youtube quindi nulla ragazzi adesso io solo perché ah sì, è però ci ho già guardato con la semana di guardare sempre che adesso sono vabbè <coughs> mm. è un profumo stupendo veramente ho ragione che è profumatissimo è buonissimo questo dolore profumatissimo non si può sentire però vabbè mm. <ride> e niente quindi non lo so ragazze io penso che che questi video che ci piacciono a tutti perché io ho sentito dire su youtube che i, che i chiacchiericci piacciono da matti e quindi continuerò a farli finché riesco a farli proverò a farli sempre e niente tanto per partire da voi che a me video che è che piacciono davanti e anche quando mi trucco è bello mi rilassa truccarmi solo che oggi mi sono già truccata io a parte le occhiaie a panda che ho ma me ne frego, me ne strafrego perché tanto e non mi dispiace neanche rimanere così ho solo fatto un filino di sopracciglia. E messo una penna di mascara. Per, non dico per la sguarda per, per la sguardo perché non basta, dove mettere un po' di correttore, ma sì, che se ne frega. Ma almeno un po' di mascara ve me l'ho messo un filino un filino, un filino di mascara. Va bene. Ed è questo mascara qui, sempre questo qua. Che non ho ancora avuto modo di cestinare. Perché non ci sta apprezzando Tanto non lo compro più perché. Ho ancora altri da aprire, quindi chissà quando andrà a riaprire altri mascara. Cioè, perché non avete idea di mascara? Voi direte, e come si fa con, con tutti quei mascara. Ci faccio che, appena terminerò, questo amore di mascara perché, di perché dici così? Perché è un amore questo mascara mi è piaciuto e strapiaciuto. Quindi, appena finisco, questo ben di dio di mascara che non si può sentire così. Andrò a eh, cestinarlo e poi andrò a prendere un altro. Al momento questo lo voglio finire fino all'ultima gocciolina. Ovviamente, come giusto che sia. Questo di che cos'è? Vi dicevo che si sto facendo troppi di parole. Questo è, è il mascara della Rimmel um, Black 001. è un mascara nero 001, ovviamente. Sembra che sto No, assolutamente. Comunque, questo è quanto. Sì, veramente, sembra di, di dire 007. Già, <ride> cioè, comunque, Rimmel e Scandalize. Rolled. Vabbè, quello è quanto. Worse e Proof? Prof mica tanto, però... Eh, io lo metto perché a me i maschera piacciono, mi fanno impazzire. Perché, come si suol dire mi fanno sì che sono allora, come si suol dire? come mi io stessa? Che, ah, che fanno più lo sguardo più sveglio più, più bello, più intenso più wow che ne so. non so come dire, mi piace e basta adoro truccarmi e rendermi, non dico per gli altri più che altro sì, per me stessa, più presentabile e questa maschera wow, vabbè, basta sto zitta, non dico più niente avete capito che mascara che mi ha dato la gioia e anche questo poi mm, di cosa vi parlo? altri tipi di eh, trucchi che mi piacciono in estremis e in primis oltre alla mascara è questa bronzer della Rimmel questa Rimmel mi è piaciuta tantissimo mi sta piacendo perché quando vado a fare il colorito del mio del mio viso mi dà una, un accenno di di il colore appunto al viso e eh, me lo fa sentire meno smortizio se si può dire così si sì. meno morta meno pallida se si può dire perché sì, io già sono pallida di mio se non metto un po di colore po' questa terra sono, sono mi sento sfigata non so perché poi per non parlare di altri trucchi che mi piacciono a morire sto continuando a utilizzare come se non ci fosse un domani voi direte perché? Perché io sono un amante, aspettate un attimo Degli illuminanti Questo illuminante è della Makeup Revolution E wow Voi direte come oggi non sei truccata Però ci stai mostrando questo Eh si sì, ragazze Adoro gli illuminanti della Makeup Revolution Vedete? Non ci vedono dallo spazio Sembra che ci vedono proprio dallo spazio Vabbè Comunque per dirvi a voi Di quanto è bello questo illuminante È veramente top Già questo è Highlight Roland, io lo leggo così perché mi viene di leggerlo così, perché io sono italo-americana, però sappiate bene che mi piace molto leggerlo con la mia giusta pronuncia. Highlight Highlight come volete dirlo voi, comunque questo è quello, questo è quello che sto dicendo io, vedete già, e nulla. E questo non ve lo sboccio perché tanti saranno miei e miei di sbocce. Su, vabbè, ve lo sboccio un attimo, però dove mi, dove mi pulisco? No, no, dove pulirmi? Muy bien, fantastico, vabbè. Vedete? Che colore che c'è, che, che brillantezza che è bellissimo. Mi piace da massa. Allora, ora mi pulisco qua perché non so bene dove pulirmi, quindi fantastico. sono dovuta pulire qua. <ride> Già, c'è un foglietto, vabbè, non importa. Poi... Come fissante per sopracciglia, c'è cioè quello della Douglas perché non si pronuncia Douglas? Ve lo ripeto per l'ennesima volta: molti mi dicono, Come si pronuncia Douglas o Douglas? No, no, no, si pronuncia Douglas. L'ho sentito anche da altri youtuber, non italiane ma bensì americane, e lo dicono loro con la sua, con la sua stessa identica pronuncia uguale alla mia Douglas. Si pronuncia. Va bene? Ok, ok. Questo è Douglas ed è un fissante per sopracciglia. Insomma, potete fissare, colorare le sopracciglia perché ce l'ha già già volte e le lineari, pelle, pelle. Questo è solo per colorare. Chi le vuole fissare, diciamo che eh, queste pelle bionde, non more, bionde, scusate, more. Eh, quindi questo... Qua io lo uso non più che altro per fissare ma per colorare. Quello per fissare non altro ma non mi ricordo dove l'ho messo perché l'abbia messo. Non lo so, vabbè. Comunque, questo qui, aspettate che metto questo qua, ok. Allora, questo qui è una matita, aiuto, mi stava cadendo. Questa matita qui l'ho usata per farmi le sopracciglia per dargli una domata, insomma, per ridisegnarle, ragazze, perché questo mozzicone qua, finché non ce n'è più, finché non lo termino esattamente il, come si deve, io lo uso fino all'estremo, all perché, raga, non, non voglio buttarlo, voglio usarlo, finché poi non, non, non so più dove metterlo, quindi lo cestinerò in qualche modo, prima lo uso meglio è poi ho un'altra matita che ce l'ho qua dentro se non ci credete ve la faccio vedere eccola qua vedete questa è della Douglas lo stesso oppure no? No, sbagliato L'Oreal L'Oreal è... non so che numero sia vabbè non importa comunque questa matita qui è una con una dalla parte dall'altra parte con con il pettinino e dall'altra con la matitina quindi top, mi piace non so se avrà la mina o se avrà la matita Quello come sarà sarà io la userò e nulla ah, ogni tanto utilizzo PSPSPS PS, PS. utilizzo questa um, Opulence di Zoeva perché mi sta piacendo davvero da matti troppo bella e fantastica e ha dei colori pazzeschi non so quante volte lo ripeterò ma è la, vera, la realtà ed è vero quindi vedete qual è il tuo colore preferito che ogni tanto come si può dire che ogni tanto mi fisso o il blu ops ho dato un'occhiata! che brava che sono allora tra il blu o questo oppure questi due questi due qua o anche questo vabbè sono tutti belli solo che mi piace più questo qua questo blu e questo qua marroncino, un marroncino come si può dire cioccolato? Sì, io non dico cioccolato perché c'è quello di quello, però è la verità. Lo dico mh, o color caffè? Eh, non saprei. Comunque, non sono brava a, descriver, a descrivervi i colori, però ci provo in ogni modo per farvi capire un che tipo di colori adoro mettermi sugli occhi poi quell'illuminante che ho messo non quello quell'illuminante Makeup Revolution questo parlavo dove ho dato le unghiate questo, ops, sto cadendo, questo qua e questo top, mi piacciono prima quelli che metto di più sono questi qua questo, che c'è anche il, il bucozzo, vedete? questo è troppo bello, mi piace l'amatti, straordinario guardate e mentre una volta in passato per utilizzare il fissaggio del trucco. oddio, mi sta cadendo tutto, allora, facciamo perdere questa acqua qua della Ven Utermal termale avenn eh, acqua termale appunto. Questa è della Venn, sì, non so quante volte l'ho ripetuto, però questa è la boccetta che allora, quando la pagai all'epoca costava. 8 euro, 8 euro precisi, molto buona, il getto non è, oddio, mi sta facendo cadere tutto. Allora, il getto non è male, non è, non è invasivo e quando lo spruzzo è top, mi piace. Allora, per adesso non lo vado a comprare perché ho già speso una miriade di soldi stamattina, ma quando mi servirà d'estate la ricompro perché è veramente fenomenale non ce n'è come quest'acqua è veramente meravigliosa quindi sia come quando mi vado a lenire per il trucco che quando voglio eh, togliere un po' di rossore dal viso mi spruzzo questa e sono a posto perché io quest'estate fate conto che sono andata al mare tre o quattro volte e quindi mi sono un po' stenata mi ho passato un po' di quest'acqua termale e mi è passata e mi è passata quindi vi stavo dicendo sono interrotta allora mi è passata praticamente il rossore del, del, del, del, del viso perché mi ero rossata un po' troppo qua sopra sulla, sulla zona T e sulla zona Mento e anche Vabbè, insomma, in ogni dove del visto, ragazzi, che vi devo dire? Quindi ho fatto zzz, mi sono tutta spruzzata. È stata la una manna d'accello, ragazzi, non so che dirvi. Era veramente top quest'acqua. Ce n'è ancora, però preferisco utilizzarla quando proprio sto male con gli occhi o che ne so, quando... Non so come dirvelo. Quando proprio ho proprio bisogno di una spezzata di di benessere diciamo ecco qua non so come dire di benessere niente ragazze adesso è tutto io adesso vi saluto vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo al un prossimo video ciao ragazze a presto allora io qua adesso metto tutto a posto perché ragazze veramente qua c'è il delirio c'è un macello. e quindi nulla che ne dite? ci salutiamo? intanto vediamo un po' che ne sono mezzogiorno e 27, ai, ai ai va bene, adesso andrò a montare questo video e nel frattempo noi ci si vede, al prossimo appuntamento su YouTube, ciao, un bacio, mettete like, punto, commentate e seguitemi su dove volete voi, su TikTok, Instagram e se vi va anche perché no, sulla mia pagina Facebook perché di tanto in -tan tanto quando mi gira a me eh, pubblico qualcosa anche là ok? ciao